Cari amici del Toro, il 2019 vi porterà un profondo cambiamento interiore. Tale trasformazione vi permetterà di esprimere la vostra natura passionale e vi aiuterà a tirar fuori il coraggio necessario per ascoltare il vostro intuito, che si esprimerà al meglio in campo finanziario. Quest'anno sarà quello perfetto per approfondire e ottenere risultati negli studi, pianificare nel dettaglio il viaggio della vostra vita. Il nodo nel terzo campo vi consentirà invece di fare esperienze importanti nel campo della comunicazione, mentre la luna nera in decima casa vi obligherà scandalizzare tagliare anche i più piccoli intrighi che capita di vivere nell'ambiente di lavoro e di trovare allo stesso tempo la forza per affrontare e smascherare le piccole imboscate che potrete vivere sempre in campo professionale. Nel corso dell'anno avrete la soddisfazione di ottenere ottimi risultati grazie al vostro impegno e alla vostra tenacia. I riscontri che otterrete vi permetteranno di migliorare sensibilmente la vostra autostima. Lavorirà con un gennaio all'insegna della passione e del coinvolgimento emotivo e le storie che potenzialmente vivrete dovranno essere vissute a seconda dei casi, in modo intimo o addirittura segreto. Ma il primo mese dell'anno potrà portare dubbi e incertezze in campo economico. Usate quindi il vostro intuito e attendete di superare la quadratura di Giove con Nettuno per prendere decisioni importanti legate alle finanze a febbraio potrete contare sul sostegno di una venere benefica che vi aiuterà nella creazione di nuove conoscenze e a riallacciare vecchi contatti. Questo vale in particolar modo per i nati nella seconda decade che potrebbero ritrovare amici o ex partner. Dal 10 del mese Mercurio si posizionerà in undicesima casa rendendovi sensibili alle esigenze altrui e molto comunicativi in ambiti sociali. Ottimo mese quindi per progetti e impegni associativi. Marzo sarà un mese di estremi, potrete passare dalla passione più effervescente al nervosismo più cupo che vi farà uscire il fumo dalle narici. Starà a voi trovare la giusta misura. Dopo i primi giorni del mese, Mercurio inizierà il suo moto retrogrado, dandovi modo di valutare se vi sono amici o conoscenti da allontanare. Questo sarà infatti un ottimo mese per selezionare e individuare le persone che veramente meritano la vostra amicizia. Dal 7 di marzo, Urano entrerà in toro e per i nati nella prima decade sarà necessario allacciare le cinture di sicurezza perché sperimenteranno tanta, ma tanta turbolenza. State però tranquilli, anche se all'inizio sarà molto destabilizzante, con i mesi troverete il modo di abituarvi e riuscire a gestire questi Discussioni di Urano. La prima parte di aprile sarà sempre all'insegna dei rapporti sociali e delle calde amicizie, ma con Mercurio sostenuto da Venere dalla seconda metà del mese potrete sentire l'esigenza di chiudervi un pochino e rielaborare le, le esperienze vissute in questi mesi. Per quel che riguarda le finanze, massima attenzione, Marte nel secondo campo opposto a Giove potrebbe portarvi a prendere lucciole per lanterne, attendete quindi almeno fino a maggio per decisioni più importanti in campo economico e se non è possibile rimandare, valutate sempre tutti i lati della medaglia prima di lanciarvi nuovi progetti maggio dall'8 del mese inizierete ad avere il sostegno di mercurio che dal vostro segno vi permetterà di godere delle piccole gioie della vita e della natura e vi consentirà di esprimervi in modo creativo e lasciarvi andare a piccoli percorsi benessere inoltre dal 15 del mese mercurio sarà raggiunto da venere e questo incontro renderà ancora più languida la vostra primavera Marte in terza vi permetterà di chiarire degli equivoci che si possono, vi possono aver rattristato in passato e riportare chiarezza nei rapporti di amicizie e sentimentali. Giugno potrebbe darvi l'opportunità di fare piccoli viaggi, in particolar modo nella parte finale del mese, quando Mercurio, in terzo campo, si congiungerà anche al nodo lunare, dando così una tonalità karmica ai vostri spostamenti. Nel corso del mese, attenzione però alle spese e agli eccessi di gola. Luglio vi potrà vedere impegnati a gestire faccende legate alla casa e alla famiglia e anche se si tratterà di impegni complessi o urgenti, il Trigolo di Giove vi donerà quel pizzico di fortuna che vi sosterrà nella gestione delle faccende più intricate. Ad agosto, soprattutto nella seconda parte del mese, potrete trovarvi ad affrontare delle difficoltà sia in famiglia sia relative alla casa. Cercate di andare avanti a testa bassa, dato che siete sostenuti da Giove e da Nettuno in sestile, i quali vi permettono di gestire il tutto con il giusto intuito e una guida celeste. Settembre vi vedrà dedicati con grande entusiasmo al lavoro, ottenendo tra l'altro ottimi risultati. L'impegno non vi impedirà però di vivere momenti di passione e forte coinvolgimento emotivo. Avete insomma la giusta energia per ripartire dopo le ferie. Ottobre vi porterà incontri molto fortunati, le persone che vi capiteranno di fronte potranno essere di aiuto per i vostri progetti e le vostre attività, riuscirete a dedicarvi con grande lena al lavoro, ottenendo soddisfazioni anche con il minimo sforzo. Novembre, soprattutto nella prima parte del mese, favorirà imprese in campo economico e negli investimenti, potrete anche vivere momenti di strabiliante passione, ma fate attenzione alla seconda parte del mese, in cui potrebbero nascere dei leggeri dissapori con il partner. Dicembre è ancora un mese all'insegna della passione, in particolare modo i primi dieci giorni potrebbero portare esperienze legate al karma e quindi difficili da decifrare in termini razionali. Piccole discussioni sul lavoro in famiglia vi potrebbero invece far desiderare una piccola vacanza che potrebbe essere una buona valvola di sfogo, ma ricordate che gli ultimi dieci giorni dell'anno avranno in serbo per voi delle belle soddisfazioni in campo professionale. Usate quindi al massimo il vostro intuito e cogliete ogni occasione che il destino vi presenterà, anche se sarete vicini e avrete tanta voglia di vacanza.